Come si svolge una giornata di costellazioni familiari? Dunque, ci troviamo alla mattina alle nove e mezza, dipende dal numero dei partecipanti, solitamente diamo un'occhiata all'albero genealogico senza entrare troppo nel tecnico, troppo nello specifico, ma vedere le informazioni che ho e magari scoprire quelle che sono mancanti, non per negligenza, non perché eh, non sono morti tutti o cose di questo genere, ma per scoprire magari dove andare a portare il focus, l'attenzione e vedere se forse lì ho bisogno di integrare delle informazioni, ho bisogno di comprendere cosa è successo e eh, la costellazione può essere un, un utile strumento per far arrivare informazioni. Una volta fatto questo semplice lavoro ed eventualmente poi ti lascio il link al mio sito dove trovi le informazioni su come prepararti per la giornata di costellazioni familiari, poi iniziamo le varie sessioni di costellazioni. Per chi non ha mai fatto questo tipo di lavoro e quindi... Eh, le domande possono essere tante, vi rimando vari video, per esempio che cosa deve fare il rappresentante, quindi sarà una giornata molto bella, molto intima in cui faremo questo viaggio insieme e in cui magari scoprirò che il tuo vissuto magari in forma diversa è anche il mio. Siamo tutti insieme in questo pianeta, su questo viaggio, ci stiamo rincontrando e riconoscendo e quindi eh, questo lavoro permette anche questo. Grazie.